Sono Ottavia Piccolo, il 18 novembre alle ore 21 al teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno rappresenteremo Cosa Nostra Spiegata ai Bambini di Stefano Massini con l'orchestra eh, multietnica di Arezzo, la regia di Sandra Mangini, le musiche del maestro Enrico Finche e il giorno dopo alla Casa della Conoscenza alle ore 11 ci sarà un incontro eh, libero. Potete venire e parleremo dello spettacolo, non solo dello spettacolo. e Vi aspettiamo. Grazie.